Arrivo? Ma Ma, che ma come ti sei visto? Scusa, perché sei visto? <ride> Dove l'hai trovato sta già? Ma che ti pensa chi la Laura? <ride> Ho pensato, no? Siccome stava partendo un coro, uh -huh. dalla curva parte un coro allora, allora, grazie, allora, allora. Eh. L'ho già detto a Milano, e non lo voglio più ripetere, oh. questo coro è buono per Gianluca, sei bellissimo poi la vatta a me è Sei buonissimo! Sei buonissimo, ecco, ora ci siamo. Modesto ragazzi, oh, sì. eh, no, allora, quando scelto i vestiti. Si vede che hai scelto. Ah, no, no, no, Quando ho scelto il sito insieme al nostro stylist Nick Cerioni non è cieco, ah, ci vede, e, no. ho pensato, stanno ritornando gli anni 80-70, giusto? Sì, sì. Nelle canzoni, sì, in tutto. E, e quindi Emanuele spegne tutto, no, lui improvvisa, sì. noi non sappiamo niente. Spegni tutto Spegni tutto. tutto tutto, Ma che devi fare? Tutto al buio? Tutto al buio? Al allora! buio! Poi vorrei una lucettina Ma che è il concerto del volo? Ma che sta a fare questa? Una lucettina Su di me? Piccola mano Ok Forte? Fortissima? Fortissima su di me Forte Mi ci vuole la musica? al mio 4 ma che sta facendo? ditemi se sembra una palla di discoteca degli anni 70 C è C è un esercito un esercito un io vado a parlare con il nostro manager eh? <ride> <ride> torbè di me torbè di me allora te qui dobbiamo rivedere i contratti eh? ballerino, cantante, presentatore, uno showman il nostro fiorello l'attore. No, no, dico, mi sa che devo rivedere anche un attimo la parte d'atleta, perché se no. Beh, 20 secondi, parla, parla. Ma ti tocca cantare però, eh! Ma ti tocca cantare un'altra. Parla 20 secondi, digli, mi... digli la delusione che hai avuto con i capelli. La delusione, ti dico. Stanotte mi hai tagliato i capelli mentre dormivo. C'avevo una bella chioma dietro, me l'hai tagliata. E da una mattinata... I mi miei capelli... I mi miei capelli... Stavo tanto bene, ma... Ton... Aspetta un attimo che mi fa male tutto, aspetta. Mi giuro che tutto... Io non lo sapevo che faceva sta roba qua. Io vi chiedo scusa umilmente. No, no, no, no Scusa che no, si no, sono divertiti. No, no. Se mi metto la giacca e mi tu io, poi vedi che combiniamo. Hai eh? finito? Ti sei rifocillato, a posto? Hai preso il respiro? Devo sistemare i pantaloni. Adesso gli ti, ti tocca cantare come si deve. eh? Perché mi ha ho fatto cagare scusa. Li usa per i francesi che sono qua, ah, eh, ehm... parla con loro, scegliamo a fesche che è! Vabbè Torniamo seri? Sì, torniamo Io seri. Io te lo dico, non so se ce la faccio cantare. Come no? Uh, allora, si prima di iniziare ti... questo tour, maggio, giugno, ci siamo sentiti, no? Perché dovevamo decidere il duetto. E, e siccome siamo due anime ribelli. Volevamo cambiarlo. E, e ho proposto questa prossima canzone a Gianluca e lui è impazzito, letteralmente, per la canzone, perché pensiamo sia una delle canzoni più belle, che siano mai state scritte, una di quelle canzoni che la puoi usare un po' come preghiera. Ed è appunto questo il significato che vorremmo dare. Sì, perché poi la. La musica ha il grande potere di poter arrivare davvero nel profondo dell'anima, nel cuore delle persone e con le nostre voci cerchiamo di trasmettere delle emozioni con questa canzone, soprattutto in quest'ultimo periodo perché abbiamo vissuto delle fasi molto difficili da affrontare, dal Covid a una guerra, con gente che continua a soffrire e sicuramente a volte l'imprevedibilità della vita ci mette a dura prova e vogliamo dedicare questa canzone a chi purtroppo non è più con noi qui, a chi sta ancora soffrendo, e io un pensiero ce l'ho. Questa sera voglio dedicarla a una persona, a Fabia. Yeah.